Ciao, ma io oggi sono a casa con le bambine, come faccio? Oh mamma, vabbè, dai, cercherò di venire. Arrivo, ciao, sì. ciao, ciao. Sì. ascoltate, mi ho un problema. Devo andare un attimo in ufficio perché mi hanno chiamato per un'urgenza. Non è che per caso potresti badare a tua sorella, Vanessa? Uh. <ride> eh, mi raccomando, però eh, sì. sai che lei è piccolina. Anastasia, tu comportati bene, d'accordo? Poi eh. giochiamo, guardiamo la tv, i video che vanno a ridere. Va bene, fate tutto quello che volete, ma Vanessa, mi raccomando, non perderla mai di vista, ok? E la perla, anch'io, sì. Va bene, amore. Va bene, a dopo, bimbe, ciao. Ciao. Io tiro tondo, cassa il mondo, basta la perna, tutti giù per terra. Mami, un po' di mal di testa, devo andare a riposare. Tu fai la brava, mi raccomando. Ok, va Vado a prendere subito il ciuccio, arrivo! Oh, perché hai spottato anche il ciuccio? Forse hai fame, vado a prenderti qualcosa da mangiare, arrivo! Sono contenta che ti è piaciuta la Nutella Cosa vuoi fare? Puoi giocare Va bene Divertite in bicicletta Ok adesso io sono un po' stanca Andiamo a fare la nana insieme? Nastya. Vanessa, Vanessa. Anastasia, Anastasia. Era solo un brutto sogno.